E ciao ragazzi e ragazze mie! Allora, come va? Volevo farvi questo video per farvi sentire che ci sono e che possiamo fare delle video lezioni. Eh, io ne sto preparando alcune, questa è la prima. E queste lezioni le possiamo fare andare nella direzione della musica nella direzione del pianoforte allora per prima cosa vi chiedo di essere proprio insieme a me e ci daremo un appuntamento per essere virtualmente insieme um, e così io seguo il video qui e voi lo seguite da casa e faremo degli esercizi uh, proprio seguendo quello che vi indicherò io allora prima di tutto la domanda iniziale come state e prima di rispondere eh, in qualunque modo ma vi dirò adesso come vi eh, chiedo di fare un bellissimo respiro profondo proprio come quando noi ci mettiamo insieme eh, prima di suonare e allora vi chiedo di chiudere anche un attimo gli occhi e fare un primo bellissimo respiro. E poi un altro. E poi un altro ancora. Il respiro è la cosa più importante in questo momento. Pensate per quanti è importante. È importante per chi ehm, non sta bene, per chi è attaccato ad un respiratore per cercare di, eh, di star bene, per, chi, per i medici che li azionano. È importante per, per, per tutti noi, perché stiamo un po' col fiato sospeso. E allora respirare è davvero l'azione che ci fa... Come dire, stare un po' eh, più a nostro agio ci fa oliare le parti del nostro corpo. E nel fare questo io vi chiedo, in questo bel respiro che faremo, di scrivere come state e in queste giornate cosa c'è di positivo che eh, avete trascorso, che state trascorrendo, e cosa c'è magari? Qualche cosa che non vi piace, che, vi, ehm, che non vi ha fatto stare proprio bene, del tutto bene. E poi un'altra cosa, la più importante, quella di scrivere i piccoli passi che intendete fare una volta che questa situazione sarà conclusa, sarà finita, avremo debellato questo brutto mostriciattolo e la cosa che vi chiedo di fare è di fare un elenco di cose di azioni una specie di piccolo progetto per i giorni in cui usciremo da casa potremo stare insieme, potremo riprendere le nostre lezioni, potere suonare poter fare altro e quindi vi chiedo di fare dei piccoli passi di questo dopodiché vi chiedo anche di fare una foto alla vostra al vostro scritto a mano e di inviarmela uh, me la potete inviare via mail uh, oppure via whatsapp adesso passiamo alla nostra cosa che ci riguarda direttamente la lezione di musica. Abbiamo cominciato a fare qualcosa che mh, qualcuno sa fare meglio, qualcuno non sa fare bene, ma sicuramente tutti abbiamo imparato a conoscere la canzone dei Beatles, O Bladio Bladà. Allora, proprio a partire da questa canzone, noi scopriamo intanto il testo. Il testo di questa canzone, pensate un po', è un progetto, un progetto di vita che hanno due ragazzi, eh, Desmond e Molly, che e dice eh, lei fa la cantante e lui ha eh, un, un negozio e vogliono mh, un negozio al mercato e vogliono stare insieme, vogliono riuscire a, a fare mh, dei progetti insieme per il futuro. Um, e allora fanno queste piccole azioni. Uh, Desmond prende il tram per recarsi eh, a comprare un bel regalo a Molly. Uh, Molly eh, invece eh, cerca di, eh, di fare col suo canto eh, quello che lei sa far meglio e via di seguito. Bene, quindi questi nostri progetti facciamoli entrare dentro le parti della musica parte che scopriamo che è quella della melodia ci dà eh, modo di, di studiare meglio, di, di capire meglio le eh, cellule ritmiche diciamo un po' più nuove. Allora io vi, vi dico e vi chiedo e vi lascerò come dire un attimo di tempo per, per farlo, eh, quali sono le figure ritmiche che ci sono dentro la parte melodica. E allora questo è il metronomo che ci fa la pulsazione e io ci batterò il ritmo di Obladi, Oblada. Quindi è ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta questo è il ritmo del primo pezzetto della melodia, della strofa. In questo ritmo, quali cellule ritmiche abbiamo riconosciuto? Noi le conosciamo già? Se il metronomo fa la pulsazione sto facendo come il metronomo quindi la semi minima adesso invece ci metto le figurazioni ritmiche di obla di obla da. in ogni colpo quanti suoni ci sono In ogni colpo ce ne sono due, ma per starcene due, ognuna di queste deve essere più piccola. Allora, per esercitarci su questo, noi prendiamo il nostro bel libro Ritmo in Mix. Vi mostro dove la pagina 68 esattamente l'esercizio numero uno poi faremo il 2 il 3 il 4 e poi questi ve li eh, invio anche allora proviamo insieme io metto il metronomo è un po più lento di come l'ho messo perché in questo primo esercizio ci sono esattamente queste figurazioni ritmiche che sono, come vedete, le due crome, ta ta ta ta, poi ce n'è un'altra che invece è più lunga e poi di nuovo ta ta ta ta e di nuovo un'altra lunga e così via. E allora proviamo insieme ad eseguire questo ritmo con... Il metronomo che batte questo tempo sentiamolo da. questo è il metronomo la pulsazione la semi minima abbiamo detto che ce ne devono stare due ogni pulsazione quindi come viene l'esercizio numero uno facciamolo insieme con la mano sul tavolo torniamo indietro andiamo al numero 2 ok benissimo facilissimo noi questo lo sappiamo fare e allora adesso vi chiedo esercizio numero 2 insieme a me Mentre io sono qui, voi con la matitina dividete in battute questo esercizio, queste due righe, la parte sopra e la parte sotto, tempo tre quarti, quindi ci sono pulsazioni, lo faccio vedere qui, questo esercizio numero 2, ci sono pulsazioni di uno, poi ci sono figure che invece durano un po' di più, queste le abbiamo già conosciute, la minima si chiama, che dura due pulsazioni, un suono con due pulsazioni. E poi e poi qui ci sono le nostre figurette doppie che si chiamano crome appunto, quelle di Obla Obladi Oblada. E allora vi lascio un tempo. Per dividere in battute l'esercizio. Mentre voi state dividendo in battute, io vi dico che ci sono anche delle pause e della pausa della semiminima. ci sono anche dei piccoli segni di espressione io spero che abbia finito. se non avete completato non fa niente potete poi completare dopo per il momento procediamo andiamo avanti perché non possiamo tenere il tempo per eh, sempre una stessa cosa um, adesso guardate l'esercizio numero 3 esattamente questo qui questo numero 3 mm? numero 3 vedete? ok allora io eseguirò una battuta di queste e provate voi ad indovinare quale battuta ho eseguito e ovviamente lo scrivete sul uh, sul libro e poi me lo direte me lo comunicherete Vado io. La ripeto. Ok. Adesso proviamo a fare una cosa: un esperimento. Proviamo ad eseguire. Uh, due eseguiranno la parte dove c'è scritto dell'esercizio numero 4, la voce TIC. Altri due eseguiranno la voce TAC, altri due eseguiranno la voce TOC. E allora facciamo che um, Gaia, Cannatella, insieme a um, Greta, Eseguiranno la parte della voce tic, ehm, facendo un, con ehm, la tastiera un, eh, un suono a piacere con la mano destra, e un suono con la mano sinistra. Un suono a piacere ma non completamente a piacere, tra questi tre che vi dico io, il Do, il Mi il sol um, quindi Greta e, Ca e Gaia la parte eh, tac cioè la, la seconda voce la eseguiranno Francesco e Gaia mangano ok la parte della terza la terza voce la eseguiranno Gabriele e anna laura ok allora adesso io vi metto il metronomo e voi al mio via attenzione pronti ricordiamoci quindi chi deve fare uno chi deve fare l'altro lo faremo tutti con ehm, un modo però diverso chi ha la prima voce lo farà battendo una matita sul tavolo chi ha la seconda voce lo farà battendo la mano sul tavolo e chi ha la terza le due eh, matite, due matite, due penne insieme. Io farò la eh, pulsazione, anzi ancora meglio vi metto il metronomo che la eh, esegue. Pronti? Ci siamo? Ecco. Lasciamolo scorrere, un, due, tre, quattro, un, due, questo è il tempo, prendetelo un po', quattro quarti di tempo, un, due, tre, quattro, pronti, via! Ok, è finito. Vogliamo riprovarci per sicurezza? Pronti via. A e 4. uno, due, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e stop. Benissimo. Ok, abbiamo fatto questa parte ritmica. Adesso invece vi chiedo di prendere ehm, quello spartito che ho caricato e di ehm, vedere che cos'è com'è. Lo spartito è il can-can, cioè una canzone che cercheremo di fare insieme allora io vi chiedo di um, prenderlo un attimo insieme a me ecco eccolo qua can can mm? allora ci sono le note scritte poi ci sono anche eh, delle piccole eh, sigle sono delle sigle delle parolette do sol do che sono le note che ci serviranno per l'accompagnamento allora intanto eh, facciamo lettura delle note di questo can can ok Parto con il metronomo e proviamo a leggere le note di questo cancan. Can. Lo mettiamo poco poco più lento ancora rispetto a prima, e vediamo un po'. Ci siamo, siamo pronti? Attenzione! La prima dura due, le altre sono crome, ta, ta, ta, ta. Quindi con le note ce le avete scritte in questo momento quindi è facile prima lezione facile ok ci siamo e io vi lascerò il tempo di leggere questo primo rigo a voce alta per voi quando darò il via. Quindi il tempo stavolta qui è due quarti, quindi un, due, un, due, pronti, via. Un, due. Seconda battuta, il nome delle note ci sono già scritte. Okay. L'ultimo rigo. E stop. Benissimo. Abbiamo letto le note, possibilmente col ritmo giusto. Lo faccio io per esercizio, per farvi comprendere come dovrebbe venire, ma spero che voi l'abbiate fatto bene. Ed ecco. Do, oh, Re, Fa, Mi, Re, Sol, Sol, La, Mi, Fa, eccetera, eccetera. Un piccolo esempio. Bene, quello che io vi chiedo di fare è usate la mano destra per eseguire queste note eh, e la mano sinistra poi, prima imparatela per bene la canzonone, e poi la mano sinistra eh, usando queste sigle. Quindi prima studieremo la mano destra. Tutta questa qui. Per come vi viene. Molto semplice. Non è difficile. Voi sapete fare cose ben più difficili. Poi con queste sigle facciamo, usiamo la mano sinistra. E nella mano sinistra proveremo a cantarci su. Ok, ma che cos'è questo brano? Lo scopriremo alla prossima lezione. Quindi intanto un bacio grosso e provate proprio a fare questi esercizi: pagina 60, ritmo in mix eh, numero 1, 2, 3, 4. E poi il cancan. Can. Se volete scoprire com'è, cominciate ad ascoltarlo, perché poi la prossima lezione sarà di lavoro su questo brano. Ciao a tutti e mandatemi la lettera, mi raccomando. Fotografia, attraverso i genitori, mi inviate questa letterina. Mm? Uh, e magari le vostre esecuzioni di questo esercizio numero 4 ok lo eseguite e mi mandate le vostre esecuzioni con il tempo che io ho fatto eh, in questo video col metronomo che c'era per l'esercizio numero 4 ritornate indietro e lo potete vedere ciao a tutti mi raccomando ce la possiamo fare